pensa che le scuole dovrebbero rientrare Vabbè. dopo una giornata di lavoro inutilmente complicato vorrei, vorrei, vorrei, spiegarvi, vorrei spiegarvi perché e secondo me magari a qualcuno interessa a chi non interessa pace cambia canale, no? Tanto qua si può fare. Allora, riassunto delle puntate precedenti, non mi ricordo se vi ho raccontato questa storia, se ve l'ho già raccontata vuol dire che sto invecchiando. Il governo, diciamo noi al governo come sapete avevamo chiesto un, un approccio totalmente diverso, cioè poche cose, poche cose, con scadenze certe, possibilmente che coprissero tutto l'anno, anziché uno spezzatino di provvedimenti ognuno dei quali richiedeva per essere attuato ulteriori decreti e ognuno dei quali aveva scadenze diverse rispetto all'altro. Questo ha reso la eh, già questo ha reso la situazione molto difficile da gestire anche per quel lavoro che deve fare l'opposizione di controllare che cosa sta facendo il governo mi sono messo con quattro persone, ci abbiamo messo tre giorni per fare lo scadenzario di quello che il governo ha promesso e in molti casi non mantenuto, questo è il quadro generale le associazioni di categoria anche spesso fanno un lavoro prezioso perché appunto ovviamente settoriale insomma però, però anche loro disperate perché avendo ogni mese o due mesi un decreto che novella il decreto precedente capite che è un bel casino capire qual è in Italia è sempre molto difficile capire qual è la legislazione vigente nel momento in cui ti serve eh, diciamo qualcosa o devi, devi però in questo caso la, la, la, la situazione è, è assolutamente grave poi l'incertezza normativa eh, cioè il fatto che non sai mai se diciamo magari fai l'investimento, poi ti fanno chiudere, se assumi, ma poi dopo non puoi licenziare, però devi chiudere. Cioè, non, eh, dal punto di vista dell'imprenditore, che comunque è un punto di vista assolutamente da tenere in considerazione, se siamo in un'economia di mercato, capite bene che tutto questo disordine richiederebbe un io non sono stato storicamente un fan dei voucher per esempio però a me in una situazione come questa adesso perderò gli ultimi amici di sinistra che ho ma mi sembrerebbero alquanto opportuni che significa sostanzialmente necessari amen avrò perso degli amici nel frattempo, eh, fra le tante cose che avevano fatto nel Cura Italia e poi rifatto, non mi ricordo se nel rilancio o nel, nel rilancio, okay, c'era la proroga dell'invio eh, dell delle cartelle esattoriali, che era stata prorogata al 15 ottobre. Allora, si fa a fine settembre e eh, qualcuno mi ci fa cadere l'occhio oh, tra due settimane partono 9 milioni di cartelle, beh, insomma, si tratta di due settimane fa, quando non è che stessimo molto meglio di come stiamo adesso. Adesso stiamo sicuramente un po' più. Allora, eh, cominciamo a informarci. Insomma, emerge... <ride> emerge il primo dato. Il primo dato, diciamo, sconcertante è che. Eh, Al MEF, diciamo così, si stupiscono, c'era un decreto in corso: il decreto agosto, si stupiscono perché nessuno neanche della maggioranza aveva presentato un emendamento per prorogare sta roba qui. Loro se lo aspettavano: hanno fatto il decreto senza mettercelo, ma pensavano che qualcuno ce l'avrebbe messo. A quel punto, però, diciamo come dire, noi siamo stati a vedere che cosa succedeva. E eh, Che cosa è successo? È successo che nessuno ha fatto niente. A questo punto siamo andati il 15 ottobre, come voi non sapete perché i media non ve l'hanno detto, a protestare di fronte alla sede dell'Agenzia delle Entrate per chiedere che venisse disposto un rinvio. Caso più unico che raro ci hanno ascoltato perché hanno capito che gli conveniva, perché se cominciavano a tartassare i cittadini di cartelle in un periodo come questo, forse qualche cittadino, no, che non sta sui social ma sta nel mondo vero, che capisce che per esempio le cartelle le manda chi governa e non l'opposizione, l'avrebbero trovato e quindi di conseguenza avrebbero pagato un serio costo elettorale se non avessero proceduto a prorogare ulteriormente questo invio. Quindi noi il 15 ottobre protestiamo con i cartelli, le cose, nessuno ci fila, la stampa non lo sa, voi non ci mandate neanche a fare in culo per il fatto che siamo andati lì a protestare per difendervi, ma va bene così, abbiamo capito che fare opposizione in questo periodo è difficile, però cinque giorni dopo il governo ci ascolta e fa un decreto, il decreto 129. 129 quindi significa che viene fatto un decreto ogni due giorni penso di aver raccontato questa storia si fa il decreto 129 il quale decreto trattando di materia fiscale perché la proroga del, per l'invio delle cartelle esattoriali è materia agenzia delle entrate quindi è in materia della commissione cui appartengo mm, eh, il relativo decreto viene mandato in senato e e eh, con i tempi tecnici il 28, cioè, eh, il, sì, no, il 27, scusatemi ieri, viene eh, incardinato in commissione, cioè arriva un collega dei 5 Stelle con un foglietto scritto dagli uffici in cui dice in cui avrebbe dovuto dire c'è cioè, questo decreto che fa così, così e così e, vabbè, e si apre la discussione perché è la legge di conversione, no? il decreto è immediatamente esecutivo un decreto legge, nel momento in cui va in gazzetta, però naturalmente il, il Parlamento perdonatemi, può intervenire per modificarlo in sede di conversione e quindi si apre la possibilità di fare emendamenti. Un decreto molto snello, eh? sono credo, tre articoli, due articoli, no tre forse. Però nel frattempo cosa era successo? Che dopo aver perso del tempo, e quindi essere arrivati il 20 a prorogare una scadenza che era il 15, secondo una prassi ormai consolidata, il governo improvvisamente ha avuto fretta e quindi per non far esaminare alla commissione di merito, cioè la sesta che si occupa di fisco, il decreto, lo propone l'intero decreto come emendamento del governo a un altro decreto, che è quello che si occupa della proroga sostanzialmente delle misure Covid, diciamo dello stato di emergenza. Quello lì è nella Commissione Affari Costituzionali, dove i colleghi sono giuristi, non sono però fiscalisti. Quindi i colleghi dell'affari costituzionali si vedono arrivare sotto forma di emendamento a un loro decreto, un decreto che stanno lavorando loro, un decreto che si occupa di fisco, con la richiesta di sub-emendarlo, perché quando il governo presenta un emendamento è previsto che comunque sia il Parlamento a avere l'ultima parola e quindi gli emendamenti del governo possono essere sub-emendati con dei sub-emendamenti che eh, noi chiamiamo affettuosamente semplicemente sub ma non sono quelli con le pinne e la maschera sono dei foglietti di carta con soprascritte delle cose prevalentemente incomprensibili Bene, allora si arriva che la settimana scorsa eh, arriva un, un grido di dolore dalla prima commissione Alberto, qua è arrivato questo emendamento dobbiamo depositare i sub entro lunedì alle 14 io lì per lì vabbè neanche, neanche riesco a metterci subito la testa poi ce la metto, capisco che il decreto 129 è diventato un emendamento del decreto 125, eh, ne parlo eh, in Dipartimento Economia e decidiamo di eh, riproporre come emendamenti la nostra pace fiscale 2.0 per un motivo molto semplice che va bene prorogare le scadenze, ma non è che le puoi prorogare per sempre, le cartelle prima o poi dovranno partire e quindi bisognerà fare qualcosa per evitare che dei cittadini comunque estremati siano eh, diciamo, sottoposti a un trattamento oggettivamente vessatorio, quindi noi stiamo proponendo una nuova rottamazione, un nuovo saldo e stralcio, lo stralcio delle mini cartelle, la definizione agevolata dei procedimenti pendenti presso le commissioni tributarie di vario grado, eccetera, eccetera, eccetera, un pacchetto completo di proposte di cui naturalmente non sapete niente perché nessuno ve ne parla tranne noi quando ce lo fanno fare, cioè mai e allora, coordiniamo questa cosa più qualche rettifica sulle scadenze adesso non entro nei dettagli tecnici la prescrizione, la decadenza della notifica dell'emissione, dell'accertamento di questo e di quest'altro sto diventando esperto di cose affascinanti ma non voglio annoiarvi con esse e vabbè, e quindi diciamo noi abbiamo i nostri emendamenti e i nostri emendamenti, siccome li abbiamo fatti noi, ci piacciono e a meno di episodi di schizofrenia che possono avvenire in ambito politico ma sono per lo più involontari diamo per scontato che noi voteremo a favore dei nostri emendamenti ma naturalmente non abbiamo sub-emendato solo noi hanno sub anche le altre forze politiche e quindi e per esempio succede che ti trovi con un pacchetto di una cinquantina di proposte emendative, che sono 50 sub-emendamenti, sui quali giustamente i colleghi della Commissione Affari Costituzionali del mio partito, nonostante siano tutte persone ovviamente col pollice opponibile, volute, competenti, con più esperienza politica di me e anche abbastanza smart da diciamo, orientarsi nell'argomento però ti arrivano 50 robe, è chiaro che fai fare una, una, una verifica a un collega competente per materia che però in quel momento nella sua commissione ha altre cose da fare in aula ha altre cose da fare perché c'è la legge di delegazione europea nel partito ha altre cose da fare perché ci sono le riunioni di dipartimento, oggi c'è stata la riunione dei capi di dipartimento con Matteo, quindi insomma, stata una riunione con i governatori, cioè stiamo cercando di tenere il più possibile allineate le informazioni per cercare di capire che cosa sta succedendo. Perché se dobbiamo diciamo così, fare delle proposte basandoci sulle informazioni che ci dà il governo che sono zero, Capite bene che eh, rischiamo di fare delle proposte controproducenti, d'accordo? E allora dobbiamo attrezzarci da noi, dobbiamo creare una rete di esperti, dobbiamo scambiarci le informazioni fra il territorio e Roma, tutte cose che prendono tempo, ma dobbiamo anche stare attenti a che cosa infilano eh, la maggioranza, ma anche tutto l'affetto di coalizione, la fiducia, la stima individuale e professionale per i colleghi di, eh, di coalizione, diciamo di, di, di opposizione. Ecco, in questo momento siamo una coalizione de facto, diciamo così, non ci siamo sposati perché non c'è diciamo, il matrimonio in vista delle elezioni, ancora non è stato fatto perché non, sono, non ci sono alla vista delle elezioni, ma tendiamo a essere abbastanza compatti come centrodestra beh però comunque insomma è a scatola chiusa non si dovrebbe votare, firmare né votare niente quindi insomma c'è un lavoro da fare e quindi oggi pomeriggio così come, come fra fra fra una una ehm, una seduta di assemblea dove c'era da continuare a proseguire le votazioni della legge di delegazione quella che ieri era passata agli articoli 10 e 11 aveva toccato la dolorosa, la dolorosa vicenda della BRRD cioè della risoluzione europea sulla, della, della direttiva europea sulla risoluzione delle banche, insomma eccetera eccetera Uh, fra uh, un, un piccio e l'altro uh, ho messo la testa su sta roba qua Tutto di corsa, tutto vabbè Poi dopo uh, si sono riuniti in commissione E in commissione hanno deciso che uh, per una serie di problemi che non ho capito Forse mancavano i pareri della quinta commissione, non so dire uh, Di fatto... Uh, non, non votavano oggi pomeriggio. Quindi ho passato la mattina con, con, con l'angoscia, il peso di dover dare ai colleghi della prima il mio illuminato parere su cose che, fra l'altro, c'erano anche delle cose insospettabilmente intelligenti da parte di alcuni colleghi di maggioranza. Per esempio, un emendamento che determina, chiede delle proroghe fiscali eh, sul, per. Eh, imprenditori, diciamo, sapete che c'è stato quel... i pescherecci sequestrati in Libia, quindi c'è da trattare anche quel caso lì, cioè, perché poi, naturalmente, all'interno del, della complessità del mondo succede anche che, vabbè, succede, succedono tante cose e vanno tutte a finire in Parlamento. però qual è il punto che, che, che volevo sollevare? Nell'oscurità col favore delle tenebre, vorrei sollevare questo punto, perfino il relatore di maggioranza che è una collega stimabile, che ricordo con affetto la Conobbia a gennaio 2013 quando era candidata al Senato e me la ritrovo come collega senatrice sette anni dopo, la Conobbia d'Arezzo, non ha potuto non dire nel fare la relazione che era molto seccata del fatto che un decreto fiscale come materia un decreto di materia fiscale, passasse per la Commissione prima con questo escamotage atteso che il decreto comunque era esecutivo, gli effetti erano validi, nessuno di noi è così scemo da voler neanche provare a far decadere un decreto che va a vantaggio dei cittadini, quindi qual è il problema? si poteva tranquillamente andare avanti facendo una trattazione, ci avremmo messo neanche una settimana nella commissione pertinente, lo si mandava alla Camera e a metà eh, mese prossimo tranquillamente era tecnicamente possibile avere il decreto convertito. Boh, ma invece no. Uh, e, quindi, e, quindi, e quindi per esempio oggi avrei voluto, sarei voluto intervenire nel dibattito avrei voluto fare un paio di interventi, un paio di agenzie per sottolineare un paio di cose adesso non ve dico perché sono stanco e me ne vado a dormire ma l'ho potuto fare perché sono stato dietro a questa cosa l'emendamento 1.0.100 alla lettera B del primo comma è soppressa conseguentemente eccetera eccetera che vuol dire siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Come votiamo? Favorevole, contrario? Ci asteniamo? È una buona idea? È una cattiva idea? Ogni singolo foglio di carta va letto, va studiato e va capito. E nel fare questo siamo abbastanza soli, anche perché siccome voi siete stati convinti da chi voleva togliervi il potere che la politica è una cosa brutta, noi non abbiamo gli strumenti, a partire banalmente dalla possibilità di eh, creare uno staff di persone che non lavorerebbero gratis, eh, per sostenerci nella eh, analisi di questi provvedimenti. Non parlo di quello che occorrerebbe eh, in, altri, in altri fronti, perché comunque la politica la si fa, poi la si deve comunicare, eccetera, eccetera. Ma voi continuate così, continuate a pensare che quando le cose vanno male la colpa è dell'opposizione <ride> e poi alla fine vediamo se andranno meglio. Io intanto ci dormo sopra.